Di buonasera buonanotte bentornati a questa nuova puntata con Phoenix Point ne sto registrando di puntate vecchie montando eccetera montando rimontando voi non avete idea di quanto sono rimasto indietro ma fa niente oggi andiamo a scoprire qualche missione importante in australia e dobbiamo fare dobbiamo allearci sia con New Jericho che con Sinedrio perché ci portano un sacco di ricerche utili che ci aiuteranno soprattutto adesso che siamo nel late game e quindi ci sarà da menare tanto le mani. Andiamo a menare le mani dopo la sigla. Eccoci qua, allora siamo qua in Australia, dobbiamo andare a fare questa missione, Phase 2, dobbiamo fare questo scavo, abbiamo un po' poco materiale, però se non sbaglio avevamo qualcosa che potevamo riciclare, cioè questo, non ci serve più ormai, più utile è questo modulo. Mmm ok, questi non li possiamo più smontare, pazienza. Okay. Allora abbiamo Charlie, che la parte babyface che non è lanciato bene è a posto. Questo sta andando a difendere, Delta sta andando a difendere. Alfa sta andando a rinforzare Charlie. Questo, questo, questo è molto molto interessante. Questa è l'arma da vicino più potente. Danno 300 con Shred 30. L'unica arma a due mani che avremo da vicino. Che è una marea di materiale, eh? non pensavo così tanto. E anche tantissimo Living Crystal. Ma ne vale la pena. Adesso andiamo a vedere una geoscape c'è qualcuno che può andare a minare a living crystal Angus Fangus e Alexander Muss andate a oh, un po' di living crystal grazie uh, ci sta andando di Gibbon no? ma perché voi state andando qua voi potreste fare cose più utili andare a vedere questo next course. la musket manticor sta andando alla protein refinery che ci serve e vorrei potersi andare qua aspettiamo che eh, arrivi anche questo Jericho Haven è sotto attack. Ovviamente. Uh. E chi mandiamo adesso? E loro stanno andando qua loro non ce la fanno, eh? Non è rallentare quello. Research complete. Vabbè, questo lo avevamo già era non nulla di nuovo sul fronte occidentale Mr. repeller invece ci interessa anche che advanced laser technology eh? voi state qui Ora si può partire Anche un Fledgerton Body Armor Ok Ora si può partire sul serio Vediamo un po' che cosa abbiamo a disposizione mm. Non ho visto contro chi sarei, eh? Allo c'è drone tu hai bisogno di un sacco di velocità Oltre a qualcosa che faccia male Quarto. Ah, tu hai la mitragliatrice va bene. Questa è la tua fai, Valsellon, Valselloni. Ah, tu hai anche la Fury 2. Eh. Molto, molto bene. Gennarino. Gennarino era quello che dava uh, in Steel Frenzy. Sì, ci sta. Gennarino. Questo ha 20 più 1. Glenarino ora tu sarai così. E bisogna le armi un po' più potenti, eh. Adesso ormai queste armi sono abbastanza base. Oh, ma tra l'altro tu hai. di parte al massimo. Anche che ci frega. Ah, pelle. Beh, nulla di interessante ti posso dare io va bene così oh però tu hai 15 punti posso darti un po' più di will point eh? per farti fare anche cross class prima o poi tu vai bene così tu vai bene così, uh, aspetta, un po' più di velocità, eh? Sì. Zack. Accurse più 6. Abbiamo anche una testa da cecchino. Accurse più 8. Ha senso per te. No, non ha molto senso per te, in particolare. Però dei pantaloni più veloci sono, non ha senso. Qui vuoi power anche che ci sta, ci sta bene. stealth terribile ma lo sappiamo per un heavy non è non è che ci si possa fare abilitato baby face baby face uh, per ora lasciamo andare gallo cedrone questo di baby face allora Zach McKraken o lupen quarto lupen quarto sì lupen quarto Non abbiamo cecchini, quindi te servi. Abbiamo ancora due, sl due slot. E uno da cattivo. Lasciamo giusto la sfida e Zack McCracken. In panchina. Vai! e vediamo cosa ci aspetterà eccoci qua allora salvataggio immediatamente poi Gennarino Lion Catcher, Lion Catcher va allora. Secure the Scarabei. AI. dov'è la Scarabei? AI? Ah, è qua lo scarab. Quindi, torniamo a casa con un nuovo scarab, va bene. I nemici sono gli accidenti di Pandorani. Tu non lo vedi. Ah, oh, tu lo vedi. Ci eh, abbiamo Gennarino in mezzo alle balle. Eh, tu puoi fare siphon attack o lanciare un firewall. Dai gennarini. Ma quanti diamine sono? Uh Ne sono un sacco uh, Gennarino Direi un leggero full deck E li sono metà di mille Mannaggia una mandato Non è andare di rapid clearance e farne fuori una marea. Ready to roll. Intanto fare così ed è una curata gennarina. Ah, Nothing that can't be fixed. Bellissimo. Iniziamo col primo. Eccola. La Myrmidon. Questo non lo possiamo far fuori noi. Non è stata una grandiosa mossa. Non è stata una grandiosa mossa. qualcuno va eh? Questo è un mirmidone normale andiamo con questo qua ma che botte che tira Riesce andare qua A fargli male Sono contento Sì ma devo aver dovuto farlo fuori Non so se adesso a farlo fuori Ancora Rapid Clearance Mamma mia Però ora non, non riusciamo a far fuori più nessun altro vale. Ci mettiamo al riparo Ci scudiamo fatti bene baby face qui al riparo anche tu Non si so sa mai Tu hai... Colpo pronto per lui. Magari portiamoci a casa qualcuno, va? Visto per calmi, Gen ogni tanto serve. È rivoluzionare a Let's try this. Non ci arrivi Possiamo usare Boom Blast eh? esorbitante no? non, non distruggiamo lo Scarab per favore Via Nice! Come stai messo? Tu hai ancora Le pinze Eh, ti devo una pinza le Che pancia. una panza Belle Apolloson Può ancora mettersi In Overwatch E anche tu <ride> Siamo sterminato proprio. Max, Hai il tuo tempo di splendere Tu quanto hai di... il... oh perfetto vai qui e diamogli una bella paralizzata e tu finisci il lavoro ce lo portiamo a casa allo cedrone avvicinati un po' e attiviamo lo scarab secure the area Possiamo portare a casa 8-16? Voglio fare solo in Steel Frenzy, cosa che abbiamo già fatto. Anything that moves dies. Tutti quelli che chiunque si Chiunque se si muove, fa un dado. Questo non ci serve. Easy peasy. Grazie a Dio Terminator. E adesso siamo amici Ciccone. Jericho. Buono lavoro. Il progresso che abbiamo fatto con la tua help è tremendo. Questo è davvero incontro. Io mi chiedo, a volte, pensi che un approccio basato è la right soluzione giuridica? Ho pensato che il progetto Phoenix era qualcosa di trovare qualcosa più sottile. Hai mai risposto di una soluzione militare? Beh, spero che sei certo. E penso che Wes sappia cosa sta facendo. Abbiamo le Armored Piercing Technology. Abbiamo la produzione più veloce, Advanced Technician Weapons, molto utile. Fuel tank non ci servono, Cruise Control non ci serve più. servono Bravo, mm. Pearson Technologies anche mm. Reproduction mm. mm. Robotics mm. Mm. Mm. Allora voi dovete fare ancora questa missione qua Andiamo su questa Andiamoci direttiva che E quell'altra è, è utile ma non indispensabile Questa è più utile Defend the ancient site Ci siamo Questa non la possiamo partecipare Sono sempre loro eh, Che fanno defend the ancient site Newton Camel, va bene Lunar Lander Penso vada bene così Quanto ha unicamente la mobilità, va bene vorrei darti la, le gambe robotiche Un leggero spunto ulteriore e anche un po' più di armatura eh? vuoi vedere? 10? sì possiamo permetterci? No? facciamo ha bisogno di un po' più di forza super forte Spigliati questo e andiamo leggermente più veloce. Speed più uno. Space Invaders. Non so perché l'ho data la pistola, ma va bene così. Don Zauker e questo bellissimo fucile cecchino devo iniziare a produrre i fucili quelli della degli antichi scoppiscede al massimo Bene Ci siamo Vediamo quanto è profonda la tana del bianconiglio uh abbiamo un guardiano tra l'altro stavolta la nostra parte un cecchino formidabile ora dobbiamo solo trovare Non c'è nessuno con la percepzione Perseptoredna Da solo trovare dove diamine sono messi che si va. Il nostro piano è cercare di trovare i nostri Sempaticoni Tra l'altro voi vi piazzate sempre nel punto peggiore Cioè in mezzo, in basso non c'è tempo per perdere è capire da dove arrivano, un'altra volta erano arrivati da qua forse alcuni E stavolta non si le qua. Non credo che abbia una grande percezione, però... Uh! Abbiamo visto un chirone. Chiron Cusci. Con la gamba quella pesante. Almeno uno l'abbiamo beccato sarebbe interessante riportarcelo a casa con tutto il mio teteno a sua disposizione abbiamo beccato uno va bene quanto ti costa 3 spostati ancora un po più alto iniziamo a vedere qualcuno dai un tritone va bene va bene ci sono i nostri avversari Super frog Ok Questo è Scorre Questo è un maniac comincia ad andare a fare dei danni e chi sono io per impedirglielo? questo salterà fuori peggio del peggio là dentro Mirmidone Normale Mirmidone Normale Va bene Ci portiamo a casa un altro mitra Lunar Lander, bravo Lunarlander, uh, bravo Va bene, torniamo indietro Vediamo un po' chi è che c'è adesso Qui ci sparerà addosso dei... I garniciattoli, ne? Serio? Ah, questo è brutto Non l'ho proprio capito questo turno. Mi dispiace però 8, 16, 24 Non riusciamo a paralizzarlo del tutto però Ah il Pinch Million Sono dimenticato Paralizzarlo, eh. Un po' di mutagione torna sempre comodo. That's our move. Tu ne hai solo uno. Eh, vabbè. Moving out. Paralizziamolo del tuo meglio. E questo ce lo portiamo, let's go. So. Vediamo un po' se questo fa Cazzo mia abbiamo un problema Ho deploriato pensando che fosse un cecchino impressionante E invece mi stai un po' diluendo E non ho capito perché non ho fatto il double shot almeno una gamba te la togliamo basta muoviti bravo venti bleeding stenderlo quello lì eh. enough ci sono problemi di sorta Inside. ah quello lì mm, non mi ha convinto del tutto questa operazione eh? qua c'era un simpaticone eh? fermo avviciniamoci in caso gli diamo fuoco se no uh, tra l'altro il guardiano ha 40 will point eh, non è male Sparito. Non, ero, non era, non era l'unico. Va bene. a cui quanti quanti will point mille Chi di poco ferisce Non c'era un vermicciotto più vicino? Questo è il nostro. È il nostro? guardiano. mettiamoci a casa anche questo vermicello Sono paralizzati Sono paralizzato da lì non si schioda e questo qua sopra ho 8 16 ce n'era uno anche qua e eh? non vedo più Questo cos'è una pinza? Pinza è lo sputacchio. No time to lose. Pushing on. Parola Cairo. Yes. Just give the word. centocinquanta danni, molto bene. e questo si avvicina a qualcuno ringraziamo la dolore vai avanti a esplorare Questa è una brutta sorpresa. Questo po' c'era una brutta sorpresa. E verrà a casa con me. Ecco, eh, non lo sapevo. Vabbè, uno stomping... Quella sirena? Quella sirena potrebbe complicare notevolmente i nostri piani di cattura di quel tizio. C'è un in time, 3 8, 16 Questo fa 24, 32, 40. I'm ready lento 22 danni Ancora 27, si sì, sì. è Bello che sei. Super frog. Terra pensare a spostarti in luoghi più interessanti. spalla è un tiro idea peggiore che tu potessi avere che adesso la sirena non lo ferma nessuno non potete neanche fare un passettino indietro Un altro e cavolo questo E questo? anche uh! se questo è paralizzato Poi no. non cambia nulla No Sta fatta fuori Meglio, posso staccare la testa. Così la invece non gliela Ellio. Uh, mein che mi sarebbe servita parecchio in questo caso. Abbiamo we have a plan? Sì, for questo almeno. I'm uh, I'm getting there. sei paralizzato, 24, bleeding, adesso male ma non abbastanza male, e questo è, anche questo è leggermente fuori fuori, poi tu comandirai quello lì o questo qua, e tu ti beccherai danni da paralisi, Tu tenterà tenterai di fare qualche cosa non lo potrei fare. Panico! Peccato, con l'esterno sarebbe stato molto utile. Uh! 8, 16, 20 questi sono paralizzati qua c'è ancora un verniciello lo potremmo guardarci anche semplicemente running guardiano caro guardiano qua c'è un altro lì che è l'unica cosa che potevano fare <coughs> eh, il ciclope guadagna esperienza non sapevo che potesse farlo oh, abbiamo portato un caso un po' di roba speravo meglio ma già quasi ottenuto quello che ci serve per fare la prima Mattock of the Ancients. non c'è cioè, un altro assalto. Sì, sì. Vai. Speriamolo che torna sempre utile Phoenix Point Grazie Sono uno o due cecchini Se scattescete Quindi non sei un cecchino Direi che salviamo. La prossima volta incominciamo una cosa. Oh, Ho oh. cancellato l'unico che non dovevo cancellare. benissimo come stamina a ah, potrei tirar giù la ma non vedo perché eh, potrei darti una gara un che ti dà un po' più di precisione scapita dalla stealth te come precisione sei terribile non Un farmi un'armatura tanto meglio octopus garden perché ora se te ne fai poco però se ti muovi più velocemente mi fai contento. Aculat, il nostro primo terminator. Per rinforzare, dobbiamo il nostro cecchino. Uh... Uh c'è un Pitagoras che balla tuo subito. Andiamo un po' di Willpower, grazie. Non è paralizzante. Però... cosa va bene così. un po di fire di. Quindi... Eh? paralizzare, paralizzare, paralizzare. tra l'altro non voglio correre a primo livello donna tu eri ah giusto quello con quell l'assalto un mm. po' più di velocità Sul meno uguale questo dà più uh, accuracy questo dà più stealth non mi servono un mm -hmm. cartucce di più non bondi e bisogna livellare eh? soprattutto con rapid clearance mm. Mm. Mm. Mm. Mm. vediamo vediamo dove riusciamo ad arrivare prima di mollare il cuore. già abbastanza lunga I have a bad feeling about this bad feeling proprio brutto, brutto brutto allora sale in alto e vediamo un po' come sono messi Facciamo vedere qualcuno. E sono là. I can make un mirmidone normale e un shield bearer okay. Ah. Dai bene, bene, bene, Le granate sono sempre.. Non sono sottovalutato fino ad ora, sono un. right there. holding position. Dor, okay, todo Instigator. Pensavo peggio mm -hmm. E eh, vabbè, ti qua Pensavo peggio Hubert Facciamoci un po' avanti Let's go andare a, ma a mazzolarli quelli ma non conviene bene che tu vada qua di sopra va bene bene che tu vada qua di sopra e poi torno dopo salti giù e fai un sacco di mazzate. Ora potresti già mettere a mazzolare No, è stata una stessa No? Eh? E sì. Perché questo con un colpo solo non lo tiriamo E quello, suo amico, uguale No, pessima cosa Almeno abbiamo un cittadino Clearance Forse, forse ce la facciamo Stacca la una pinza, ce l'ho nella panza с рамбол переключили. Ротан, да, потому что это è so peggio è so peggio очку ственного Buoni let's have a look. dirlo un po'. sopra. We game. rigenerante altro quick aim succeeded non dovrebbero esserci altri questo arma E potresti anche dal in we got him sterminarli. Devi sterminarne un sacco. Aspetto di che, devi sterminarli, però. degli willponi non ci arrivo questo non ci arrivo che però non fa granché danni non c'è nessuno Nor Questo è pure spray, che non è che mi interessa. Vai bello. Dai dai, portiamocelo a casa. Dork. Standing by. e via. Super veloce. Tre missioni eh, stavolta. Compi Dork, il livello il livello. Una sirena, quindi potrebbe essere che un lair, se lo becchiamo. Ah, intanto... Unico cosa. Sono... No, non l'abbiamo beccato Tanto tu livelli, puoi fare Mark for Death? E direi che l'ho Stiamo più producendo o niente. a produrre la nostra prima il nostro primo fighter appearance on the Sono living quarters Sì. andate qua un attimo mm. dove sto andando? ecco no. qua ah no andiamo un attimo a riparosare entrambi va interessante. Questo per fare un po' più di. materiali. Research complete. Bene? Questo può essere anche la, la prima cosa che facciamo la prossima volta. Quindi. Ciao a tutti e ci si vede la prossima volta.